Ciao a tutti ragazzi, benvenuti e bentornati nel mio canale, sono Daniele e sono l'unico che ti parla di dropshipping su marketplace come ebay, amazon e di finanza personale basata sulla mia vera e reale esperienza. Oggi andiamo a parlare di dropshipping su ebay, su paypal e ti blocca i soldi e su come fare per iniziare questo business se hai il problema di paypal e ti blocca i soldi. Quindi resta qui. Innanzitutto, avete notato che sono mancato per un po' di tempo. In questo mese devo dire che non sono stato molto attivo su YouTube. Molti mi hanno dato per disperso, ho ricevuto molte email, grazie a tutti voi che mi cercate, che vi sto a cuore così almeno se dovessi scomparire o chi mi cerca. A parte gli scherzi, ragazzi, è stato un mese abbastanza impegnativo, sono successe molte cose eh, sto provando molti, molte cose, sto avviando molti nuovi progetti che hanno, che hanno e che richiedono molto tempo per questo sono stato meno attivo, spero di poter tornare all'attivo su YouTube già da questa settimana portarvi molti contenuti ho già... sto facendo anche dei lavori in ufficio quindi avete notato che sono in un'altra location questa location mi sa che già l'abbiamo usata per un paio di video in passato quindi tutto qui poi tra l'altro in queste settimane ci sono stati molti eventi come bitcoin che ha sfondato i 50.000 dollari eh, tante altre belle cose quindi molti avranno festeggiato se non siete fra quelli che hanno festeggiato e avete perso questa opportunità iscrivetevi al canale così le prossime opportunità magari le saprete in tempo detto questo ragazzi andiamo all'argomento di oggi paypal, ebay, dropshipping cosa fare? cosa fare? Allora, se voi avete iniziato a fare dropshipping su ebay o a vendere su ebay o a vendere in qualsiasi altro posto dove c'è Paypal, avrete notato che Paypal vi blocca il denaro. E forse sì, è l'argomento dove ricevo più richieste in assoluto, l'argomento più richiesto anche nel canale, questo di Paypal, perché a quanto pare è una, nessuno si addentra in, in questi discorsi quindi sono felice di aiutarvi ci sono diversi motivi per cui paypal blocca il denaro ho fatto diversi video ve li lascio in descrizione nelle tab qua sopra andatevi andate a guardare e il motivo principale è che paypal vi blocca, la vi blocca il pagamento fino a quando non spedite la merce che arriva al cliente questo perché accade perché magari avete un account paypal nuovo magari siete nuovi clienti PayPal, o semplicemente siete nuovi venditori quindi non avete mai utilizzato PayPal per vendere quindi l'algoritmo di PayPal dice Ehi, aspetta un attimo, questo qui si è appena registrato oppure questo qui ha solo comprato negli ultimi 4 anni e ora sta iniziando a vendere. Ora sta vendendo anche ai ticket. Fermo un attimo, cosa sta succedendo? Che sta succedendo? Forse questo coronavirus c'è in giro, questo ha bisogno di soldi e ci vuole truffare, vuole truffare qualcuno allora facciamo una cosa e blocchiamo il pagamento fino a quando non spedisce la merce e risulta consegnata questo cosa significa che quando la merce sarà consegnata Paypal vi sblocca il denaro se spedite senza tracking number Paypal lo sblocca dopo 21 giorni e qui nasce la domanda che spesso mi fate eh, ma io soldi, capitale non ne ho come faccio io ad avere questo pagamento sbloccato prima oppure molti mi chiedono posso aspettare di avere soldi sbloccare e spedire la merce? e se, se hai consegna a due mesi puoi farlo visto che i soldi senza tracking number ve li sbloccano dopo 21 giorni se cercate dei trucchi, delle vie più veloci per sbloccare il denaro senza che sferite la merce purtroppo ragazzi non ci sono perché? Perché è un blocco proprio per vedere se voi avete la merce, per vedere se voi la spedite, quindi non avrebbe senso avere una via alternativa per sbloccarla, cioè è la natura stessa, quindi non esiste questo discorso, dimentichiamocelo. Ma ora fa, scambiamo anche due chiacchiere su cosa fare se siete in questa situazione. Quindi siete nella situazione in cui avete trovato una strategia, magari vi siete iscritti a dropshippingkilometrizero.com, e avete trovato una strategia di successo per vendere sui beni dropshipping ma avete il problema che non avete il capitale che, oppure che i soldi vengono bloccati e non volete mettere i vostri soldi bene ragazzi in questo caso il problema siete voi non è, è paypal perché come dico sempre dropshipping è un'attività commerciale ad alto volume monetario a, a bassi margini o medio margini difficile avere alti margini questo non significa che non si può marginare, significa semplicemente che eh, per avere ma margini medi o meno margini bassi dovete semplicemente vendere molto di più, ma questo vale per tutti i business in dropshipping. Mm. Quindi significa che è un'attività commerciale dovete essere pronti, dovete avere un capitale. Se voi non siete pronti a investire capitale, tra l'altro non è nemmeno esagerato. perché nel caso di ebay, dropshipping su ebay, a differenza del dropshipping su Amazon che è molto diverso, sul dropshipping su ebay è facile carburare e autoalimentarsi perché il punto di ogni attività commerciale, il primo obiettivo, okay, qualsiasi attività commerciale, è lanciate e a generare cash flow per stare all'attivo, per stare da sola senza che gli investitori gli mettano capitale, perché questo è il primo obiettivo di qualsiasi azienda. Una volta che c'è cash flow all'attivo bisogna poi occuparsi di limare i margini, i margini, sistemare il sistema e da quel cash flow far uscire gli stipendi, far uscire i dividendi, far, far uscire tutto. Tutto resto, ora il sistema è uguale, sia che voi fatturiate 1000 euro al mese, sia che voi fatturiate 100.000 al mese il sistema non cambia dovete avere cash flow se voi non avete cash flow, quindi state iniziando perché Paypal vi taglia le gambe vi taglia il cash flow inizialmente bloccando i pagamenti c'è solo un modo iniettare capitale nel business, quindi mettete del capitale fate un, una stima di quanto vi possa servire per iniziare a a Nel caso del dropshipping su ebay non dovrebbe essere molto perché come vi ho detto è facile andare a carburare La cifra che solitamente vedo tra i miei studenti e tra le mie esperienze che ormai anche se ormai sono passati diversi anni La cifra può andare dai 500 fino ai 2-3 mila euro di capitale iniziale Ragazzi che non sono soldi che spendete perché questo lo dovete capire non sono soldi che voi uscite di tasca, sono soldi che voi iniettate per avviare l'attività, per avviare il business, non sono soldi che voi spendete, perché il dropshipping non è un'attività un in cui dovete comprare uno stock, quindi non sono soldi che voi anticipate e non sapete se vi tornano, sono soldi che vi tornano. quindi iniettate questo diamine di capitale nell'attività, anche più capitale iniettate più potete scalare e più prima ebay e prima paypal vi sbloccherà questa questa prigione questa prigionia del, dei pagamenti quindi iniettate capitale e quando iniettate capitale dedicate anche parte del capitale all'investimento investite sugli account ebay, sul negozio, sulle iscrizioni, su software sulla formazione sulla merce, sui fornitori, sui margini, tagliate immagini per fare storico nell'account ebay quindi vendete a prezzi più bassi, andate in pari o vendete in perdita così che il vostro account ebay fa storico, il vostro paypal fa storico, aumentate i vostri feedback, aumentate la vostra storicità di vendita, poi pensate a marginare, trovate i prodotti vincenti, cioè c'è tutto un discorso, potete anche investire denaro, anzi dovete investire denaro, però se siete nella situazione in cui ragazzi mi contattano persone, mi contattate persone voi, con, chiedendo eh, aiuto perché PayPal, eh, che avete iniziato a fare dropshipping, PayPal vi ha bloccato 50 euro e eh, non sapete come andare avanti. Ragazzi, se non avete nemmeno 50 euro da anticipare o non volete anticiparvi, lasciate stare. Ma non lasciate stare il dropshipping su eBay, lasciate stare proprio l'attività. Non siete nelle condizioni di fare business, qualsiasi business se non avete nemmeno 50, 100 euro ragazzi per arrivare un ordine e aspettare 20 giorni, aspettare 7 giorni non siete nelle condizioni di fare attività lasciate stare se non volete, cioè se avete i soldi e non volete metterli non avete il mindset, non avete la mentalità andate a lavorare, non, è, non, è, non, è, non fa per voi fare business, fare attività sia che sia online, sia che sia un ristorante offline non fa per voi, non avete la mentalità non, non ci fa niente, non tutti abbiamo la mentalità non tutti hanno la mentalità ma non sia perché l'imprenditoria significa eh, inserire denaro a rischio. Significa rischiare, è proprio il cuore dell'imprenditoria. Dell se non volete rischiare, se non siete propensi a rischio, non siete propensi a fare attività. Lasciate stare. Non andate a lavorare, cercate un impiego dove avete lo stipendio fisso dove scambiate il vostro tempo per denaro, ed è la miglior cosa che potete fare a voi stessi non vi stressate, se non avete soldi ma siete propensi a rischio, allora è un altro discorso, in quel caso vi manca la materia prima di scambio, semplicemente ragazzi non c'è una soluzione a questo, risparmiate, dovete aumentare il vostro patrimonio, che se non avete nemmeno 1000-2000 euro di lato, a parte che non volete iniziare qualsiasi tipo di attività, eh, ma non, non, è, non è, avete problemi più gravi di iniziare un'attività ragazzi, perché... I soldi, I soldi di lato, un patrimonio, un cuscinetto, un cuscino, serve a tutti. Non solo per l'attività, ma ti può succedere da qualunque cosa. Puoi avere bisogno di cash, puoi avere bisogno di soldi immediati da prendere. Quindi devi prima di tutto risparmiare. Risparmia, sistema la tua situazione finanziaria e poi pensi a investire, poi pensi a fare business. Se hai meno di 1000 euro, puoi iniziare... Io personalmente quando iniziai a fare dropshipping su ebay 10 anni fa ho iniziato a costo zero ma come ho iniziato a costo zero? ho iniziato a costo zero perché paypal ovviamente mi bloccava i soldi ma ho iniziato a costo zero perché eh, allora utilizzavo un software gestionale che mi permetteva di pagare il mese dopo, quindi non ho anticipato soldi di, di software questo software non lo, non lo nomino qua perché non ve lo consiglio perché poi l'ho lasciato infatti, dopo otto mesi di utilizzo eh, ebay le fatture si fa, faceva pagare a un mese e per evadere gli ordini utilizzavo una carta di credito, un American Express e quindi sono riuscito ad alimentare il business da zero senza soldi ma questo non è che è senza soldi, ho sempre anticipato il denaro però la carta di credito l'ho anticipato per me ma attenzione, avevo i soldi li avevo, utilizzavo la carta di credito semplicemente per avere cash flow libero e semplicemente per accumulare anche punti che come sapete, American Express, le carte vi danno il cashback, vi danno punti eh, ma ce li avevo se doveva succedere qualcosa se diceva una truffa, se un pacco veniva danneggiato, qualsiasi cosa avevo i soldi da coprire, per coprire le perdite questo è per dirvi, si può iniziare a spesa zero, io l'ho fatto ma non significa che non puoi avere, non devi avere capitale puoi iniziare, ovviamente il vantaggio di ebay, avere traffico gratuito, significa che puoi iniziare anche con capitali bassi se hai 200 euro, 100 euro, 300 euro, 500 euro puoi iniziare non è la situazione ideale, il processo sarà più lento ma può iniziare, proprio perché il traffico è gratuito, non hai sponsorizzato, non hai nulla da pagare, oltre che il software che puoi iniziare a cifre basse e quindi puoi iniziare anche con qualche centinaio di euro e man mano che scala. Ovviamente ragazzi per raggiungere certe cifre ci sarai più tempo rispetto a chi ha capitale perché dovrai stare attento a scalare non puoi scalare troppo perché non hai i soldi poi da anticipare quindi ci sarai più tempo ma puoi farlo se sei in questa situazione quindi magari scrivi a info.com e noi ti possiamo aiutare eh, siamo un'azienda di consulting, siamo un'azienda di, di consulenza su dropshipping ebay, gestiamo diversi negozi, gestiamo diversi negozi Amazon, ci occupiamo di processo di pagamento se non lo sai, perché molti ancora non lo hanno capito, molti di voi mi seguono, che dietro c'è una, una sorta, non una sorta, c'è una struttura, abbiamo molti negozi, abbiamo molti, molti clienti e quindi ci occupiamo di questo principalmente ricordati di iscriverti al canale di mettere like prometto che tornerò più attivo per portarvi tanto contenuto gratuito sull'argomento perché non lo troverete altrove. sono l'unico che tratta questi argomenti in Italia grazie di avermi seguito ciao ragazzi alla prossima